Allora, io vorrei, eh, prima di affrontare il titolo che è stato lo stesso Armando ad assegnarmi, Conatus Atus Essendi, l'impulso irresistibile e incontrollabile ad essere, il voler essere, il, voler, il volerci essere, il voler esserci. Ecco, prima di affrontare questo magma, perché questa è la fucina, il magma, il calderone da cui viene tutto quello che, tutto quello che viene dal fenomeno umano, quindi tutte le cose belle e tutte le cose ignobili che noi umani produciamo dentro di noi e fuori di noi. Eh, perché veramente è, è sconvolgente, non so se capita anche a voi, ma è sconvolgente porsi la domanda ma chi siamo veramente? A me capita di provare un senso di sconforto a volte, di, di abbattimento, eh, guardando la stupidità che avvolge ogni cosa, la superficialità, eh, insomma tutte queste cose qui e viceversa a volte sento salire un fremito che sento che arriva a toccarmi eh, la pelle e la pelle sale, un fremito di commozione, di ammirazione rispetto a. Al fenomeno umano. Mi è capitato l'ultima volta ieri. Ieri ero a Roma e invitato dall'Associazione Nazionale Magistrati per parlare nel Palazzo della Cassazione, nell'aula magna del Palazzo della Cassazione, alla presenza del ministro e di tutta una serie di presidenti, per parlare e onorare la memoria di Rosario Livatino. Ucciso dalla mafia nel 1990. E ricordo eh, ieri cosa, quando eh, passano le immagini perché oltre, oltre all'intervento del ministro, dei presidenti vari, il mio alla fine eccetera, c'erano anche, eh, anche delle immagini. E ricordo l'immagine del funerale di Livatino e, li, e, e la telecamera che si sofferma sul volto di Giovanni Falcone lì presente e che due anni dopo avrebbe fatto in circostanze diverse la stessa fine e io ho sentito questo senso di commozione, di emozione profonda di fronte a due grandi uomini e allora uno pensa a coloro che li hanno uccisi nella maniera più vigliacca, proprio vigliacca possibile, pensa a queste persone, a loro che sapevano che sarebbero morti, che sapevano i pericoli eh, che, che a cui andavano incontro, le minacce erano arrivate. Livatino non aveva la scorta. Ma gliela volevano dare la scorta. E non l'aveva. E io ieri ho chiesto a uno dei dei magistrati, non uno dei magistrati, a colui che condusse le inchieste e che giunse poi a, come si dice, incarcerare tutti i colpevoli. Dico ma è vero quello che si sente dire che Livatino esplicitamente aveva rifiutato la scorta? E lui disse non c'è nessuna testimonianza esplicita non c'è nessun documento, però è la cosa più probabile, perché tutti l'avevano, la cosa più probabile che è, è quello che quindi si sente raccontare, di lui che disse se quelli mi vogliono uccidere, comunque mi uccideranno e oltre a perdere la vita io, perderanno la vita altri quattro padri di famiglia. E, e, e, e quindi appunto se questo stai, io, vi, io dico di no alla scorta. Ecco, questa versione che non ha una... Testimonianza esplicita è, è la più plausibile, è vera alla fine, risulta, risulta vera. Quindi che cosa siamo? Cosa possiamo essere? Un boia, certo possiamo essere un boia, nella, ma, ma ancora sotto il boia, perché il boia perlomeno faceva il suo lavoro legalmente riconosciuto, istituito nella società, peggio. Oppure possiamo essere un eroe? Se non vi piace il termine eroe trovatene altri, santi, l'hanno anche beatificato, quindi potremmo dire un beato, anche se a me il termine beato non piace, mi sa di così, non so voi se piace o no, ma no. E tutto parte dal da, da conatus essendi, tutto parte da questa fucina, da questa energia libera, irrequieta, che costituisce il nostro esserci e anche quello che siete voi, anche quello che siete voi nel vostro essere creatori, creatrici di, di, di bellezza o di bruttezza, di parole gentili o di parole sgarbate, cattive, offensive oppure accoglienti, di sguardi retti o di sguardi torvi torvi, come invidia, invideo, no? guardare contro l'invidia, invideo, guardare contro. Tutto questo dipende da come disponiamo, questa faccio così, tocco il petto, potrei mettere le mani anche sotto, fino a qua, Tut, tutta questa, dove si muove questa energia libera che possiamo chiamare, come la chiamate? Ah, inconscio? Sé? Ego? Psiche, es, anima, ecco i diversi tipi di anima: dall'anima irrazionale che è come il cavallo nero della biga del Fedro, è l'anima razionale. Quindi, quindi, se la chiami anima, poi devi differenziare perché ci sono diversi tipi di disposizione di questa energia: c'è quella bianca e c'è quella nera. Tutto parte da qua. E siccome siamo a Torino, e eh, va bene Torino, ma siamo a Torino spiritualità, e eh, la spiritualità è questa. Se non è questo la spiritualità, è una presenza, cioè, scusate, per me non, non, non, non, non realizza il suo compito. La spiritualità è vedere lo spirito che si agita nell'uomo, lo spirito ambiguo che si agita nell'uomo, perché spirito è Dio e spirito è Lucifero, angelo decaduto, quindi pura sostanza spirituale, voi potete credere a Dio e, e, e, e, e, o no, e potete credere al diavolo o no, ma se siete qua immagino che crediate nel, nella dimensione spirituale dell'essere umano. Che cos'è la dimensione spirituale dell'essere umano? È la possibilità di libertà, cioè di indeterminazione, cioè l'ambiguità. E la spiritualità è la suscitazione, l'educazione, il nutrimento di questa energia libera indeterminata che si può qualificare in modo tale da formare persone come Rosario Olivatino oppure altre come i, i suoi killer. Tutto dipende dall'educazione, forse, forse no, forse proprio non tutto, forse c'è anche una vocazione, for, forse, però, però io non credo alla predeterminazione al male, cioè certo devi avere un certo carisma iniziale, un certo dono, un certo talento, è chiaro che sì, per giungere alle vette. Questo vale per la musica, questo vale per la letteratura, questo vale per qualunque cosa e quindi vale anche per la vita morale. Però non credo che ci sia una determinazione all'immoralità, alla criminalità, non ci credo. Non ci credeva neanche Rosario Livatino. Ieri ho sentito una cosa che lui lo diceva tra l'altro, un magistrato donna eh, dicendo io questa cosa non l'ho mai fatta. E penso che non la farò mai e proprio per questo mi sorprende. Che cosa? Di cosa sto parlando? Il fatto che Rosario Livattino prima dell'udienza andava dai, dagli imputati e guardandoli negli occhi dava loro la mano. Come voler suscitare l'umano nell'uomo, avrebbe detto Vassili Grossman, l'umano nell'uomo. Hai commesso un reato, ma tu in quanto sei il reo, non sei il reato, la grande distinzione hai commesso qualcosa di criminale. Ma tu... Non sei o puoi non essere un criminale, il tuo, il tuo passato, il tuo delitto non ti inchioda, puoi cambiare, puoi mutare. Suscitazione della libertà, ecco la spiritualità, quella vera, che non è il, rif il rifugiarsi chissà dove per non sentire più il grido, l'angoscia della storia. A volte sì, anche questo in certi momenti, ma per poi tornare, almeno questa è la spiritualità che amo io, per poi tornare nella storia a spendersi. È come sistole e diastole, aprirsi e chiudersi. Devi andare nel deserto, raccoglierti, per poi tornare a dare frutto, a volte persino marcire nel campo, come sta scritto nel Vangelo del seme di grano. Quindi nel parlare della, del desiderio e, e di quel desiderio anonimo, anonimo, che si chiama conatus essendi, l'impulso ad esistere. Perché poi ci sono desideri anonimi, sono quelli che voi concepite voi stessi così. Ma questo no, questo non, questo fa parte della, del kit iniziale con cui veniamo al mondo. Ecco, io appunto delineo che il mio punto di vista è il punto di vista della coscienza morale. Io mi pongo di fronte a questo magma, di fronte a, a questo desiderio anonimo, primordiale e così via, dal punto di vista della coscienza morale. Che cos'è la coscienza morale? Adesso mi tolgo la giacca e lo... La coscienza è un centro di elaborazione di informazione, da questo punto di vista non c'è nulla che vive che non abbia coscienza perché vivere significa nutrirsi e riprodursi cercando possibilmente di non diventare il nutrimento di altri e per fare questo in natura eh, occorre trovare il cibo e diciamo il partner che non sono lì a portata di mano e per trovare sia il cibo sia la possibilità di riprodursi occorre elaborare informazioni e tutto ciò che vive a, a, a, a suo modo elabora informazione. Quindi la coscienza anzitutto è elaborazione di informazioni al fine di produrre atti cognitivi e cognizione, chiaro? Primo livello della coscienza, cognizione. Poi c'è un secondo momento, un secondo, un secondo prodotto che emerge da questo centro eh, di energia libera e, e, e cognitiva, e capace di cognizione, che esiste dentro di noi uno dei fenomeni più sbalorditivi dell'universo. Ah, gli astrofisici ci fanno eh, sbalordire quando dicono, ma voi pre prendete un cucchiaino, bene, prendete un cucchiaino, quello che usiamo per il caffè, e pensate che quello zucchero che avete lì, che mettete nella tazzina, eh, corrisponde al peso della città di Torino, tutto il peso della città di Torino. E poi pensate che quel, quello zucchero lì ha ah, una tale densità né, che, che, che racchiude il peso del pianeta Terra e già uno non riesce più a pensarlo, ma poi ti dicono che addirittura in, in quel piccolo pezzo dello zucchero sul cucchiaino ci sta non il pianeta Terra ma tutto il sistema solare, anzi decine di soli, per dire la densità della materia quando si parla dei buchi neri, i buchi neri stellari oppure i buchi neri massicci, di ammassi massicci. E noi rimaniamo sbalorditi, almeno io, ma penso tutti voi, per, di fronte a cose... Secondo me il fenomeno della mente che è capace di elaborare informazioni è ancora più sbalorditivo da un punto di vista proprio della qualità della materia che è in gioco, della qualità dell'energia della materia che è in gioco. E quello è più pesante, va bene, mi sbalordisco, dico ma guarda quanto pesa, va bene ma ci dovremmo sbalordire ogni giorno di fronte a noi stessi pensando alla nostra capacità di elaborare informazioni e di produrre l'inno alla gioia, per fare un esempio tra i tantissimi. Quindi la coscienza è capacità di elaborare informazioni, secondo livello la coscienza è la capacità di il secondo livello è la capacità di autoconsapevolezza. Quando io giungo a dire io, io sono, io esisto, io consisto, o anche io non sono, perché noi ci capiamo anche ex negativo, prendendo le distanze. Non è che ci capiamo sempre quello che siamo. A volte per capire la nostra tesi dobbiamo convocare le antitesi. Tutto voglio essere tranne che quella cosa lì, tranne che uno... Ecco, allora se capisco il mio avverso, avversario, forse capisco il mio verso, se, non lo, se di per sé non lo conosco, non mi è chiaro, però lo posso chiarificare eh, capendo quello che è distinto io proprio no. <ride> e questo è, la, è il secondo livello, la consapevolezza, con tutte le sue varie sfaccettature. Poi c'è il terzo livello che prescinde dal momento, che può prescindere, dalla soggettività e raggiunge l'universalità di ciò che è giusto o sbagliato o ingiusto, iniquo, di ciò che è bello, bello, qualcosa che è bello, è qualcosa che invece tradisce la legge della bellezza. E questa è la coscienza morale e questo noi lo possiamo fare, possiamo salire sopra il nostro interesse strettamente biologico, il nostro conatus essendi e diventare conatus justizie. E qualcuno di noi, e non pochi, pensate a coloro che hanno dato la vita per la, per la libertà, che ci fa oggi poter dire io penso, io non penso poter prendere posizione poter le libertà di cui godiamo nessuno ce le ha regalate nessuno regala niente nella storia è tutta una lotta una dura lotta e questa è la coscienza morale io mi pongo dal punto di vista della coscienza morale nel parlare a voi alla vostra coscienza morale di ciò che Rappresenta il fenomeno del desiderio, del desiderio anonimo, anzitutto abissale, che riguarda proprio le nostre fondamenta di viventi, di esseri viventi e che ci accomuna anche alle mosche, anche alle formiche, le quali pure vogliono vivere. Se voi prendete una mosca e tentate di, no, fa di tutto per, ah, a proposito appunto di raccogliere informazioni, provate a prendere una mosca e fare così con, ah, oh, capta l'informazione, elabora l'atto cognitivo della minaccia con la mano e se ne va. Natus Sandy. Anche lei nel suo piccolo. <ride> si diceva un tempo c'erano le formiche che erano nel loro piccolo va bene. Allora, come siamo messi di fronte al desiderio? E a questo desiderio, ripeto, anonimo, che non è desiderio di cose, una, due cose di, è anzi, ma è anzitutto un desiderio di essere, di consistere, è volontà di potenza, si potrebbe dire. Quando, quando Nietzsche diceva Wille zur Macht, intendeva dire proprio la volontà di esserci e di, e di, e di esserci in maniera efficace. Noi intendiamo la volontà di potenza solo, solo come qualcosa di prepotenza, Volontà di potenza come prepotenza. A volte è così, forse più delle volte, ma la Villa Zurmachtniciana non è necessariamente la volontà di prepotenza, è la volontà di, di, di, di stare bene, di fare bene, di vincere. di vincere. Ma vincere non perché è uno prepotente, ma perché se sta giocando a ping pong è, è, è, è, è evidente che vuoi vincere, se no non giochi neanche. Dico ping pong per dire qualunque altra cosa che fate nel lavoro, quando vi mettete a cucinare per chi di voi cucina, uno prepara un dolce l'altro prepara, eh, ci deve essere questa volontà di potenza, cioè di, di, di fare bene quello che stai facendo, con precisione preparato senza, senza improvvisare nel senso negativo del termine a volte ci può essere un'improvvisazione ma se hai la preparazione allora improvvisi ma se no è, è, è un'altra cosa se no è sciatteria allora come ci si dispone di fronte a questo vedete noi nei, noi abbiamo eh, almeno ragionando su questo per preparare l'incontro parlare con voi io ho pensato che eh, gli antichi, rispetto a noi, moderni o postmoderni, la pensavano molto diversamente rispetto al desiderio. Noi come viviamo? Beh, viviamo in un'epoca nella quale il desiderio è altamente osannato, un po' da tutti. E parlare male del desiderio sembra essere qualcosa di, di, di, di, di, di, di antiquato, eh, di antiumano di repressivo, noi siamo desiderio e parlare male del, de, de, del desiderio significa parlare male della nostra essenza, al contrario dobbiamo rinfocolare il desiderio e tutti parlano bene del desiderio, eh, anche coloro che in, in prima battuta appartengono a tradizioni spirituali e, e istituzioni che parlavano male del desiderio oggi ne parlano bene e voi vedete sacerdoti, vescovi e così via che, che appartenevano appunto a una tradizione che rispetto al desiderio aveva un atteggiamento negativo e vedete che invece eh, cantano le lodi del, del desiderio. Io ormai ho raggiunto una certa età, come si dice. Eh, e ricordo bene ancora, quando studiavo in seminario a Milano, io dopo il liceo classico statale sono entrato in seminario, ho fatto i cinque anni per il baccellierato, poi vabbè, ho avuto altre mie storie, poi... ok. Eh, e ricordo che vigeva eh, la massima latina, per capire cosa un seminarista avrebbe dovuto fare, dell'agia contra. Cioè agisci contro... Il tuo desiderio, per, per, per fare in modo che, che tu sia una persona padrone di te stessa anche dei tuoi desideri, per il fatto che, che tu non sia in balia dei tuoi desideri, per il fatto che tu sia appunto una persona matura, cosa bisogna fare? Bene, vediamo un po', a te cosa piace? Ti piace mh, stare all'aria aperta, coltivare le piante, c'era cioè, l'orto, inseminare, ti piace fare questo? Bene, biblioteca. A te invece piacciono i libri, piace stare così, raccolto bene, a tu invece vai nell'orto lì, lavori esterni, perché è così che si prova, si tempra. Perché se si asseconda sempre il tuo desiderio, la tua natura, beh alla fine sei una pappamolla, perché la vita non ti asseconderà sempre, a volte devi avere rigidità, forza, se sei abituato a vincere sempre, quando trovi una porta che non riesci ad aprire, Sarei lì, non avrai la forza per aprirla in qualche maniera, per importi, soprattutto se si tratta di una porta dentro di te. Eh, sei fuori di te, è facile, ma sei dentro di te? Quindi noi abbiamo una tradizione, ma è una tradizione greca, cristiana, buddista. Immagino voi conosciate la famosa battuta di Socrate riportata nella... Nella vita di Diogene Laerzio la famosa battuta di Socrate che cammina per il mercato di Atene, vede l'esposizione, i tanti merci, e così come si fa nei mercati, lui guarda, è tutto felice, dice a se stesso di quante cose che non ho bisogno. Il saggio detesta lo shopping è eh, lo stolto che ama lo shopping e, e desidera sempre cose cose, cose, riempirsi e appena ne hai una subito ne vuole un'altra sempre più volere vuole... il saggio è parsimonioso il suo bagaglio è molto semplice quando si dice che bisogna partire a preparare la valigia non ci mette niente se deve traslocare quando Spinoza doveva cambiare casa i suoi traslochi erano abbastanza frequenti avvenivano nel, gi nel giro di un pomeriggio No, ma poi la cosa più difficile era portare il letto, perché era il letto dei suoi genitori che aveva ereditato lui, è un po' pesante, l'aveva eh, preso lui, eh, la cosa. poi quattro attrezzi per fare le, gli strumenti di ottica, vestiti assolutamente l'essenziale, libri che pure era Spinoza, quelli giusti, quando morì ne vennero contati circa 181 libri. Se hai 181 libri che sono i classici, quelli giusti, quelli veri, quelli profondi, e li leggi e li rileggi e così via, eh, bastano e avanzano. Perché rileggere è sempre molto più importante che non leggere. Se trovate il libro giusto, lo leggete, lo rileggete, ci tornate. E il libro vero è quel libro che continua a trasmettere energia. Ci sono libri che hai letti una volta, hanno, è come il limone, l'hai spremuto, non puoi farne più niente. Tutta la tua la loro energia. Ci sono libri che torni continuamente su questi libri, e ogni riga ha una, una sfumatura diversa perché sono densi, proprio come se fosse quel, quella materia che sta sul cucchiaino. Sono densi. Socrate diceva questo, Epitteto dice: devi estinguere del tutto il desiderio epiteto quindi siamo passati allo stoicismo Ah, se voi leggete tutti gli stoici trovate questo senso della parsimonia del restringere il desiderio la scuola rivale dello stoicismo qual è? sapete bene l'epicureismo e uno pensa no invece gli epicurei proliferavano tanti piaceri non è vero? edonè edonismo eh. c'è una lettera di Epicuro viene riportata nella vita di, di Epicuro, sempre in Diogene Laerzio. Diogene Laerzio era innamorato di Epicuro perché, se voi leggete le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, vedete che il mh, filosofo che ha, ha, che ha ricevuto maggiore attenzione è proprio Epicuro. Ebbene, Epicuro si nutriva eh, esclusivamente di pane e acqua, salvo una volta scrive a un amico mandami una ciotolina di formaggio conservato in modo che possa scialarmela quando mi viene voglia questo Epicuro origine arrivò a virarsi a 18 anni proprio per evitare il di diventare preda di questo conatus, conatus coeundi, in questo caso non essendi, ma e nessuno lo biasimò, eh? non è che era... cioè eh, si castrò, si evirò e continuò a fare tranquillamente nel, nel, nel, ad Alessandria il al, al teologo a insegnare catechesi, non è che è lo scandalo, anzi... Se voi leggete Massimo il Confessore, sto parlando di pezzi da 90, eh? non è che sto prendendo e dice vabbè sono persone come dire che non hanno che, no, sto prendendo i massimi, no? Socrate, Pitteto, Epicuro, Origene, forse il più grande insieme ad Agostino, teologo, anzi senza forse, della Chiesa Antica. Massimo il Confessore, lo stesso, grandissimo teologo della Chiesa Orientale, diceva auspicava una estraneazione volontaria alla carne grazie alla completa circoncisione dei suoi moti naturali. La regola di San Benedetto quanto poi alla volontà propria sappiamo che ci è vietato compierla, infatti la scrittura dice non seguire i tuoi desideri. La regola di San Benedetto. La base di tutta la spiritualità monastica dell'Occidente. Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti, la pratica che, che, che insegnava ai suoi discepoli era l'indifferenzia in latino, indifferenza in italiano. È necessario renderci indifferenti rispetto a tutte le cose create in modo che da parte nostra non vogliamo più salute che malattia, ricchezza che povertà, onore che disonore, vita lunga che breve. Qualunque cosa arriva va bene così. Io non conto nulla. Io conto nella misura in cui mi collego a qualcosa di più grande di me. Nella misura in cui obbedisco. Potenzia obbedienzialis. Questo sono potenzia obbedienzialis se faccio questo mi compio non in maniera capricciosa io, io, io ma in maniera matura, vera questo è il senso della sacra dell'indifferenza di Ignazio di Loyola quando il Buddha arrivò all'illuminazione dice il Dhammapada pronunciò alcune parole che vengono chiamate come canto di vittoria del Buddha aveva lavorato tanto per poter giungere lì ma finalmente c'era arrivato e e, e, e dice quindi queste parole a celebrare la meta raggiunta per vite innumerevoli ho vagato cercando in vano il costruttore della casa della mia sofferenza ma ora ti ho trovato costruttore di nulla da oggi in poi le tue assi sono state rimosse, spezzata la trave di colmo il desiderio è tutto spento il mio cuore unito all'increato. Questa è la tradizione maggioritaria nell'antichità nell e non sto parlando di... lo capisco che bisognerebbe approfondire tutto, capisco tutto, però sono ehm, convinto che questa sia l'espressione, come dire, ehm, principale. E se voi ci pensate... La cosa si spiega da sé, è una questione di baricentro, è una questione di baricentro, tutto attaccato, non baricentro, periferia, no, baricentro. Se tu sei preda di un desiderio, il tuo baricentro è fuori di te, vi ricordate quando vi siete innamorati? Se invece eh, il desiderio si controlla, ma si controlla in modo, in modo tale da, da, da, da, da, da, da estinguerlo, da, da, da renderlo eh, funzionale all'esserci qui e ora, al volere quello che c'è, ecco che il baricentro diventa interiore quindi, e quindi si è, si è unificati. Questo è il senso della tradizione antica, grosso modo. È tutto sbagliato? Sì o no? Ci sono molte cose sbagliate in questa, in questa prospettiva che portano... a cosa portano? Alla mortificazione dell'io, del soggetto, della libertà, della creatività. La conformazione a ciò che è, a ciò che è, è nel senso di ciò che è stato, la glorificazione dello status quo. Che il rischio è questo, ma questo è il rischio, ma, ma, ma, ma c'è anche qualcosa di buono da prendere e da non dimenticare. Così come nella nostra glorificazione del desiderio, di cui questo festival è un'epifania, desideranti, chi di noi non è desiderante? Io lo sono e tutti noi lo siamo, e vogliamo forse fare a meno di questo. No, non ne vogliamo fare a meno, vogliamo capirlo, vogliamo orientarlo, non vogliamo spegnerlo, vogliamo orientarlo, vogliamo far sì che... Ecco, però in questa, in, in questa glorificazione dei desideri, in questa beatificazione, canonizzazione del desiderio e del desiderare dell'epoca contemporanea, c'è pure un rischio, pure qui, così come c'era nell'antichità, dove c'era l'estremo opposto, così oggi, ai nostri giorni, c'è un rischio. Qual è questo rischio? Eh, L'ho già detto, soggettivismo, relativismo, narcisismo, il fatto che non c'è più il bene comune, esiste solo il bene privato, il fatto che non esiste più disciplina. Un conto è la conformazione, che è sbagliata, ma un conto è, è, è, è la, la disciplina quando si capisce che esiste appunto un bene comune, una logica comune alla quale dopo aver discusso nella misura in cui stai all'interno diciamo così di un'istituzione o di un orientamento ti devi conformare anche se non sei d'accordo per il bene dell'istituzione, per il bene del, del raggruppamento, secondo me. E Invece questa proliferazione del desiderio, questa indisciplina del conatus essendi, fa sì che, che, che, che esistano dei soggetti che si reputano fine a se stessi. Non c'è più un bene più grande, non c'è più un'idea più grande verso cui indirizzare il proprio desiderio. Il desiderio coincide con il proprio ego, è tutto io uguale io tutto quello che faccio deve tornare a me perché, perché il desiderio diventa l'assoluto il desiderio deve essere inteso secondo me come motore e non come, come meta Shakespeare muore nel 1616 qualche anno prima Uh, scomponeva le sue, i, i suoi componimenti tra questi viene uno, viene uno che pochi conoscono e leggono piacerebbe sapere qui chi di voi la, la, lo conosce e, e, e l'ha letto Troilo e Cressida c'è qualcuno che vedo poche mani alzate eh, beh, non è strano se io l'ho letto è perché leggendo un libro, adesso non mi ricordo neanche quale, penso sia Jonathan Sachs, Moralità, casa editrice Giuntina, che all'interno all di questo libro ho trovato questa citazione folgorante e allora mi sono comprato Troilo e Cressida e, eh, e con testo a fronte, perché ho oh, da, da, da un sacco di tempo le cose, le opere complete, Sansoni, tre volumi, ma lì non c'è il testo a fronte, quindi quando voglio leggere qualcosa, come si deve, mi piace anche andare a vedere nei diciamo eh, qual è il, il testo originale Vabbè. e adesso vi leggo tre righe scritte qualche anno prima ponete dieci anni prima 1606 che hanno una secondo me una attualità una profondità sono una radiografia dei nostri giorni i nostri giorni che sono l'apoteosi la, del desiderio società dei consumi no? Società dei consumi, società dei consumatori, ma noi possiamo consumare se vogliamo consumare, se vogliamo consumare dobbiamo avere voglia, giusto? E da quando nasciamo si può dire, noi andiamo in giro, parliamo, incontriamo, accendiamo la tv, prendiamo il treno, qualunque cosa facciamo e vediamo una serie di suggestioni per alimentare in noi queste voglie. Ci sono persone, ci sono ragazzi, ci sono bambini, ci sono anziani che sono nient'altro che voglie, voglie, desideri, voglie, voglie di cose, o, no, o di cose, o di, o di poteri, o di, no, o di onori. Eh, non c'è niente di più importante di questa possibilità di consumare, ma consumare, sì avere la cosa, ma proprio consumare, sentite quella parola come viene, e consumiamo, e consumiamo, e consumiamo, e ci consumiamo. Sentite? Questo editoriale che, può, che, che se, se comparisse su queste tre righe, sui giornali di oggi, di, di oggi avrebbe un'attualità maggiore di tante pagine, di tanti editoriali. Tutto avrà nome potere. E il potere volontà. E la volontà desiderio. E il desiderio. Lupo universale, assecondato doppiamente dalla volontà e dal potere farà dell'intero universo la sua preda per poi alla fine divorare se stesso. Eh, il testo originale inglese, di, di, del, del nome di questo desiderio, il, il, il sostantivo è Appetite. Spinoza nell'etica, adesso arrivo a Spinoza, eh? non crediate di scamparla, perché conatus essendo. adesso arrivo a Spinoza, nell'etica di, di, distingue appetito da desiderio, dice che il desiderio è l'appetito consapevole, sai di che, cosa, di che cosa desideri, di cosa hai voglia, che cosa vuoi, questo è il desiderio, mentre l'appetito è ancora prima, è anonimo, è il conatus sendi in un certo senso. E noi, dentro di noi c'è questo... Universal Wolf, questo lupo universale, un lupo universale che vuole divorare tutto e divorando tutto alla fine finisce per divorare se stesso, perché se noi divorando tutto stessimo bene, uno dice beh va bene, ok, il punto è che questo eterno divorare tutto, eterno volere che più cose, più cariche, più successi, più... più non ti porta a essere infelice, divori se stesso. Era molto più felice Epicuro, che stava col suo pane e acqua e qualche volta tirava fuori, scialava col formaggio di chi invece ha tavole dove c'è tutto. E... Era molto più felice Pitteto, era molto più felice Socrate, ah, di quante cose che non ho bisogno. Quindi noi abbiamo a che fare con un'antinomia. C'è un lupo universale dentro di me, c'è un conatus essendi, un conatus, un impulso, un impulso a esserci, a vivere, a godere, ad avere piacere, a volere potere, cioè ricchezza, tutto questo è il lupo universale dentro di noi ed è inutile che ce lo nascondiamo. Io non credo al peccato originale. È da anni che dico che il dogma è sbagliato, ma è sbagliato il dogma in quanto pensa che le persone siano peccatrici, peccatori, che si nasce a causa di qualcuno, che ha... cioè tutto questo, è... ma che ci sia un fondo dietro questa... di verità, una lettura antropologica per cui appunto abbiamo a che fare con un conatus anonimo che a volte porta a divorare qualunque cosa, persino me stesso alla fine, in un senso di autodistruzione, autofagocitazione. Ecco, ma questa è fenomenologia dell'esistenza. È lettura. Io quindi non devo farmi divorare dal lupo e non devo ucciderlo, il lupo. Non devo farmi divorare e non devo ucciderlo. Se mi faccio divorare... Eh, mi faccio divorare, non sarà più niente, sarò preda, lupo, diventerò lupo anzitutto e poi... Mi, e poi ma non devo neanche, non devo anche spegnerlo, nemmeno devo spegnerlo, perché se lo spengo, eh, se lo spengo viene meno proprio il, il senso del mio essere qui, anche se ci pensate. Viene meno la mia capacità di costruire, di immaginare, di creare, di, di, di, di fare, di vivere, di esistere, di sorridere, di essere. Mi deprimo. Io amo molto Simone Weil, ma tanto, però la sua interpretazione del desiderio e dello slancio vitale come qualcosa di negativo per cui bisogna alla fine giungere a riprodurre dentro di noi una spiritualità che è l'opposto del desiderio, dello slancio vitale, l'opposto dell'élan vital di cui parlava Bergson, per giungere a quella disposizione di sé che Simone Veil chiamava de creation, la decreazione, la creazione abitata da questo impulso ad essere, dal conatus essendi. Io per essere pura, pura, devo compiere il movimento opposto, decrearmi, solo così sarò pura. E infatti lei si decreò sono i racconti delle testimonianze de, de, di chi l'assisteva in primis il medico curante ad Ashford nel Kent che appunto dichiarano che Simone Veil alla fine si fece morire non mangiava, non voleva mangiare quindi no, per uccidere il lupo universale ed essere non più così, non essere più feroce come faccio a tenere vivo il lupo universale e a non essere feroce? Capite? E questa è questa la domanda, e questo è il punto. Non, de, ne, non dobbiamo perdere niente, non devo perdere la lezione del passato, la lezione di Ignazio di Loyola, la lezione di Socrate, di tutti questi che ho detto. E non devo perdere neanche la lezione opposta, la ribellione a questa maniera di pensare, devo tenere insieme. Ma come faccio a tenere insieme? Ed eccoci a Spinoza, eccoci qua, arriviamo. Io amo molto, non sono spinozista, spinoziano, non ancora, forse chi lo sa, penso di no, penso che non, non arriverò mai a essere da come mi conosco. E comunque rimane una delle figure più luminose non solo della storia della filosofia, ma della storia dell'umanità, una di quelle persone che fa venire la pelle d'oca, va bene? Che la vedi e dici, ma che bello! Per la sua rettitudine, per la sua intelligenza, per la sua integrità, per la sua amabilità, Proprio una persona amabile, come ogni vero filosofo deve essere, amabile, lieto, filosofus sempre letus, dice... dice Raimondo Lullo, la vera filosofia è, come dice il termine, come dice la parola, amore per la sapienza, ma si può, essere, si può avere amore per la sapienza se si, se, se si è in qualche misura sapienti, e si è sapienti se, se si ha un sapore, sapio sapere, se si ha un sapore, il sapore dell'umanità. Ci sono filosofi così e, e Spinoza è uno di questi, Proprio filosofo nel senso autentico di, di una persona spirituale, capite? Non di un dotto che sa le cose, che sa quello che hanno pensato gli altri. Che No, no, le sa anche le cose, ma il punto non è sapere le cose, il punto è avere sapore. Il punto. Ebbene, Filoso Spinoza dice, ogni cosa si sforza di perseverare nel suo essere. Con Atus essendi. La parola, la, le, le, io sono andato a vedermi l'etica, eh, l'ho letta, straletta, se vedete ho diverse edizioni, eh, è uno dei miei libri dei miei laboratori, ci sono quei libri che uno legge, rilegge, elabora e così via. E, e, e, e dico ma l'espressione conatus essendi esiste? Non, non, non... no, la risposta è no. Se voi cercate nella, nel, nel testo originario latino l'espressione conatus essendi non la trovate. Però c'è l'espressione, c'è naturalmente conatus, un'ottantina di, di afferenze e c'è naturalmente il verbo essere con oltre 450 eh, occorrenze, ma la sostanza non cambia, eh, perché comunque rimane che il conatus essendi è uno dei concetti centrali di Spinoza, della sua visione della natura, della visione dell'essere umano, e l'affermazione cardine è la seguente, etica, parte terza, proposizione 6 ogni cosa per quanto sta in essa si sforza di perseverare nel suo essere ma lui va avanti è la, questo lo vede, vede, prendi una formica, prendi una mosca, prendi quello che vuoi, prendi anche la cosa più piccola che è il coronavirus non lo possiamo prendere, sì lo possiamo prendere ma non lo vediamo, ma insomma se lo potessimo vedere prendilo anche lui prendi, e, e, e, e tenta di schiacciarlo così vedrai che in qualche modo si muove perché, perché esiste una, un desiderio di perseverare con Atus perseverandi in suo eh, esse. Tutto, questo, tutto quello che vive vuole perseverare nel proprio, ma, ma, ma lui giunge dice questa è la fenomenologia, allora va avanti e dice ma allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che il desiderio è l'essenza stessa del vivente e più si sale nella scala dei viventi più sale il desiderio e così voi leggete in Etica 3 definizione degli affetti, 1 queste, cinque parole che sono la vostra carta di identità filosofica cupiditas est ipsa hominis essenzia un latino elementare ma per chi non l'avesse eh, lo traduciamo tranquillamente Ecco, Cupiditas. Qui, la, la, la, eh, che, che, le diverse edizioni traducono desiderio. Ma in latino hai desiderium e hai cupiditas. E, qui lui, e lui non dice desiderium, dice cupiditas. Cupio, Cupere, Cupido, Cupido. E, e, e, vi è mai capitato di essere colpiti da Cupido? Immagino di sì, è capitato a tutti. Quindi la cupidigia è ipsa hominis essenzia, la stessa essenza dell'essere umano. Che cosa sono io? Cupiditas. Che cosa sei tu? Cupiditas. Che cosa sei tu? Che cosa sei tu? Che cosa siamo noi qui dentro? Cupiditas. E questa nostra... Ipsa essenza, questa nostra essenza più vera, attenzione bene quello che ci insegna Spinoza, non ci viene manifestato dalla mente, perché la mente talora mente e dice delle cose che ama eh, poter pronunciare, N non sempre, non sempre sia chiaro, ma talora. Più o meno spesso, a seconda dell'educazione che si ha, della natura e della mente, mente. E bisogna smentirla. È il corpo che ce lo dice. È dal corpo che noi prendiamo la lezione. È il nostro corpo che nella misura in cui è fisiologicamente sano, poi se le patologie ci sono sempre, può anche capitare, che ma quando si ragiona non si può ragionare a partire dalle eccezioni. Poi si, si fa il ragionamento andando a prendere appunto la physis, la, la, la, la, la, la natura del fenomeno, se si vuole cercare l'essenza, giusto? Questo è il ragionamento retto. Poi ci sono le eccezioni e si, si, si, si trattano come tali. Ma da sempre la, la, la, la mens filosofica, da sempre, è, è, è a partire da Socrate perlomeno, che chiedeva... Di, che cos'è questa cosa? Socrate è stato colui che ha inventato la definizione dal punto di vista logico. Qual è? Che cos'è questa cosa? Cosa dici con questa cosa? Qual è l'essenza? Ebbene, L'essenza di ciascuno di noi è cupiditas. Questo ce lo dice il corpo, il che porterebbe portare a collocare Spinoza, come qualcuno fa a mio avviso in modo del tutto improprio, non farò i nomi di chi lo fa, di chi fa queste, queste operazioni, perché non sono qui presenti, se fossero qui presenti, se... Ma insomma voi potete trovare storie, controstorie della filosofia e così via, che pongono Spinoza all'interno dei libertini. Lui, Spinoza. Che ebbe una vita castissima. Non che sia male essere un libertino, io non ho visto che avere tanti amori, non è questione di dare a ciascuno il suo, semplice. E Spinoza, tutte le biografie sono concorde, tutte le testimonianze. Si innamorò da giovane da una gli andò male, perché lei disse di sì al suo amico, e da allora a quanto pare visse. Della sua austerità, vi ho già detto. Dov'è questo libertinismo? C'era la libertà, Espino, la volontà di... scrisse il trattato teologico-politico a favore della libertà, della libertà di parola, ma tutt'altra cosa la libertà dal libertinismo. Però noi ci troviamo al cospetto però di questa cosa che lui dice. Che cosa sei? Sei cupidigia. Bra... Specchio specchio delle mie brame. Ecco, un po' tutti noi ci guardiamo allo specchio, noi, noi non siamo la, la, la regina cattiva, però ci guardiamo, quante volte vi ci guardiamo allo specchio? Eh. Una volta dissi ai miei, ai miei figli, eravamo a tavola, mi guardarono male, eh. Eh. non avviene sempre così a casa mia, anzi raramente, però ogni tanto prendo e dico sapete Confucio che cosa... È, che cosa è di, si racconta, ragazzi, e eh, eh, eh, guardano un po' stanchi, comunque dico, si racconta questa cosa che un discepolo gli chiese «Maestro, se tu ricevessi il potere assoluto, per prima cosa cosa faresti all'interno dello Stato? Qual è la prima azione?» E io disse ai, ai miei ragazzi «Voi cosa fareste?» Naturalmente silenzio. E eh, eh, io dissi «Beh, io abolirei gli specchi». Era per fare tutta una tirata sul fatto che si sta troppo nel bagno a guardarsi gli specchi Abolire gli specchi. Ma eh, quindi noi esiste questa dimensione del, della cupidigia, ci guardiamo, torniamo, torniamo su noi stessi, ma, ma la forza di, di, di Spinoza è che sapendo che noi siamo cupidigia, giunge a, dire, giunge a parlare nell'ultima parte dell'etica, altro che libertinismo, dell'amore verso Dio e dell'amore intellettuale verso Dio. Naturalmente il Dio di Spinoza non ha nulla a che fare con il Dio del giudaismo, con il Dio del cristianesimo, è un'altra maniera di intendere Dio, ma eccoci al punto. Tu non devi, tu non devi spegnere il, la tua cupiditas, ma la devi indirizzare verso qualcosa che è più grande di te. E allora sì. Si legge nell'Etica, parte quinta, Versetto 16, questo amore verso Dio deve occupare la mente in sommo grado. Quinto 16, deve occupare la mente in sommo grado. Erga Deum amor, amor dei intellectualis, noi siamo all'interno di una società che è amor mei materialis. L'amore di me stesso, di me stesso come corpo, niente, lui è, non c'è nessun spiritualismo nel senso negativo del termine, capite? Non c'è nessuna denigrazione del corpo, nessuna. Però c'è il tentativo di essere fedeli fino in fondo a ciò che realmente siamo. E non certamente noi siamo corpo, ma... Siamo anche, io voglio dire, siamo ancora di più, ciò che veramente ci rende unici nell'universo, vedi quello che dicevo prima, è la nostra mente, la nostra coscienza, la nostra capacità di elaborare informazioni. E allora si tratta di essere fedeli alla propria essenza, capendo che il lupo universale che c'è dentro di noi deve lavorare in funzione di qualcosa di più grande di lui, non l'amor mei, ma l'amor dei. Amore di Dio. Non vi piace il termine Dio? Nessun problema. Dite veritas. Non vi piace veritas? Nessun problema. Dite pulcritudo. Non vi piace pulcritudo? Dite giustizia. Non vi piace giustizia? Dite bonum. Non vi piace neanche bonum? non so, a questo punto dite S, esse, l'essere, l'amore per l'essere, non vi piace S, dite vita, la vita, il rispetto per la vita, di cui parlava, di cui parlava eh, Albert Schweitzer, Erfurt vor dem Leben, che noi traduciamo rispetto per la vita ma Erfurt è venerazione, è quella cosa che ti fa fare, rispetto fai così, quando noi rispettiamo, stiamo ritti e rispettiamo così. Achtung. Erfurt è qualcosa che ti porta... Mi è mai capitato di essere al cospetto di una persona che stimate così profondamente. E che cos'è la stima? La stima è la devozione dell'intelligenza. La stima, la devozione, è la vostra intelligenza che si, che si china. Per quello voi potete non potete dare la stima così no? la stima non la si può, uno può essere l'uomo più ricco del mondo più potente del mondo essere, ma la stima è sempre qualcosa che gli altri danno gratuitamente la devozione dell'intelligenza che si dà senti, che, e senti il fremito anche il fremito dentro di te dici, questa è una persona stimabile la stima ecco io vi auguro e ho concluso di trovare qualcosa verso cui nutrire la vostra stima questo è Dio, nel senso il vostro Dio, nel senso performativo del termine Dio. Dio è un titolo, non è un ente, magari è un ente anche, una persona che sa magari sì, magari no, ma se tutti i popoli di tutti i tempi hanno parlato di Dio e di divino, è per nominare il fatto che la nostra mente può provare riverenza, stima, verso qualcosa di più grande di sé, e il, il lupo universale che è dentro di noi, a sua volta si inchina, non viene ucciso, no, non si tratta di uccidere niente, si tratta di, di dare direzione, orientamento. Questo era il senso. Se voi vivete all'insegna di ciò che molto spesso la nostra società dei consumi vi, vi propina, ci propina, anch'io sono dentro, ci mancherebbe. E noi abbiamo... Un circolo chiuso, io uguale io, l'amor mei, io voglio io, io voglio io. Ed è questo continuo tornare su se stessi. Se voi trovate qualcosa di più importante del vostro ego, a cui il vostro ego si dedica, una passione fondamentale che riempie la vostra vita, voi trovate il vostro Dio e allora non siete più dentro questo cerchio dell'eterno ritorno dell'uguale, laddove questo uguale, questo ego che è sempre vuole se stesso e alla fine proprio noioso. Ma ma spaccate il cerchio, rompete la prigionia, rompete la, la, i ceppi della caverna platonica e siete orientati verso qualcosa e, e, la, e la figura non è più il cerchio che torna ma è la spirale che sale, c'è sempre forza, c'è sempre desiderio ma non torna più su di sé, verso qualcosa di più grande, si sale verso le stelle, come la parola desiderio, come tutti voi sapete, eh, allude, no? De Sidus Sideris. E concludo con un verso di Dante che amo molto, a proposito di stelle, quando Dante fa dire al suo maestro amatissimo Brunetto Latini, che colloca nell'inferno, nel girone dei Sodomiti, è una delle tante cose per cui la Divina Commedia, sì, per, per alcune cose è superata. Chi di noi collocherebbe oggi Brunetto Latini all'inferno? Ma chi di noi oggi collocherebbe Pier delle Vigne all'inferno? Nel girone dei suicidi. E Paolo e Francesca non ne parliamo. Cioè, sono tante e, e tanti invece che sono posti in paradiso, un po' più giù, magari non dico proprio all'inferno, ma so, un po' più giù. Costantino uccise il figlio per poter tenere il potere, giustiniano, in paradiso, insomma, vabbè, ma Dante fa dire a Brunetto Latini queste parole bellissime che sempre sono da tenere presente perché esprimono esattamente la dialettica del desiderio. Se tu segui tua stella, non puoi fallire a glorioso porto. Si tratta di seguire qualcosa che è tuo, se voi cogliete questa dialettica, voi capite che dovete essere fedeli a voi stessi, ma che vostre, la fedeltà a voi stessi non è il ripiegamento egoistico, narcisistico, l'ego, volere sembra, quella cosa che abbiamo detto, ma è seguire. Noi non dobbiamo seguire la stella di nessun altro, la nostra, dobbiamo trovarla, dobbiamo seguire, neanche la stella di Betlemme dobbiamo seguire, no, la nostra. È tutto il senso della spiritualità è capire qual è la nostra stella, però la dobbiamo seguire in obbedienza matura e vera, se segui tua stella non puoi fallire a glorioso porto. Grazie dell'attenzione.